C'è puzza di un Darkan nella mia torre? Spaziamo via questo taffo! Sì! Ultra concentrazione, fratello tempestoso! Bel gol lì sopra! Vero? Chi vuole giocare ancora, tutti voi, contro di me? Vi do 10 punti di vantaggio! Non dirai sul serio Salve, guardiano! Come posso aiutarti? Vuoi allenarti oggi? Orion, c'è un fantasma, ci sta attaccando e lui. dove è finito? È stato un onore, guerriero Mega Cosmir. Troppo carino, cosa ha detto? Ha detto? La prossima volta di sicuro vi super schiaccerò. Oh, saluti, Va guardiano! E anche agli altri guardiani. Oh. Che cosa vi occorre? Allenamento? Combattimento? Pensieri particolarmente profondi? Oh, e Zephyr, dobbiamo raggiungere i nostri amici prima dei Darkan, quindi essere... Veloci, Veloci come, come il vento! Oh, e invece è finita. Grazie, Zephyr. È un piacere, Aaron. Ora, se non ti dispiace, dovrei volare via. Fine dei vostri problemi, guardiani. Typhon è qui. Qual è il problema? Il frammento. Prendi il frammento. Ah. Consideralo fatto. Ah... Ottima idea. Credo sia il momento che mi riposi anch'io. Alla prossima, allora. Buon vento, guardiani. Buongiorno, guardiani. Sì, così si fa, Aaron. Bel lavoro, amico mio. I tempestosi salvano il mondo. Allora, non è stato divertente? Divertentissimo. Ma ora ti prego, mettimi giù. Mi stanno tornando su gli slog mangiati a colazione. <Few sabe> <Website> <Sellosvene> gormiti, gormiti, raggiungibili. Chi mi ferma era. Non levi gli spec. Non levi gli Gormiti. Gormiti.